quanto sono dietro sono lontanissimo vedi lì davanti beh l'unica cosa da fare adesso è cercare di non fare cazzate e risalire il più possibile comunque se non siete ancora iscritti ragazzi potete iscrivervi cliccando qui in basso a destra e vi ricordo che se volete potete anche attivare la campanellina per restare aggiornati ogni volta che esce un nuovo video Volevo anche salutare un mio carissimo amico di Instagram, Edo Trifo, che veramente mi sta seguendo in ogni dove. Grazie Edo e ciao! Tralasciando la mega sfollata che ho preso più due posizioni, avanti così ragazzi. Avanti un altro, scusa Daniele, grazie mille. sono già scusato con Stefano la domenica mattina, io riguardando il video ho notato questo piccolo contatto, purtroppo non è stato ovviamente intenzionale e Stefano per fortuna lo sa e sa di che cosa stiamo parlando, ad ogni modo più un'altra posizione, avanti così, sono quarto in sole tre curve, yes, grazie Ivan e con questo sono andato terzo, uh! chissà se Alberto continuerà a parlarmi scusami Alberto ma cioè, non potevo mollare dai, non potevo grazie, grazie mille Più che evidente che Maciato abbia svariati problemi, Io non, non so se di telaio, motore, cambio, quello che ha comunque sta perdendo tanto, tanto terreno rispetto a Critelli o anche Critelli comunque sta alzando il piede ma ci siamo rifatti sotto e devo tentare il tutto e per tutto. Capite Davide, ti è andata bene con questa safety car, mamma mia, mamma mia ma ci sono ancora tre giri eh, la toglieranno presto da lì. della linea del traguardo, no ragazzi ci saranno mica rimasti male sarò mica stato troppo crudo una cosa, nel guardare il video mi è venuto l'affanno che gara ragazzi, bravi bravi tutti non è andato più lungo non Almenze non è Facciamo la benvenzione. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. ovvero Ibai Machado Perez, Davide Critelli e Francesco Azzori è riuscito e poi comunque è arrivato un bel secondo posto finale bello ci siamo divertiti tantissimo penso che abbiamo dato spettacolo che è quello che tutte le persone che sono qua vogliono vedere e manca gara 2 pronti naturalmente per domani una nuova sfida che naturalmente sì. potrete seguire in diretta streaming sì, abbiamo... Francesco Azzori Ciao Francesco, allora anche in questa circostanza sei riuscito a risalire progressivamente la china e ti sei portato a ridosso dei primi, magari senza quella safety car avresti potuto tentare qualcosa in più? Sì, assolutamente sì, è stata una fortuna per Davide l'entrata nella safety car ma era prevedibile visto che l'alba era in una posizione veramente tanto tanto pericolosa Ci siamo divertiti e l'importante è questo, rimontare dall'ottava posizione a con i problemi che abbiamo avuto visto che non siamo riusciti a fare un turno da ieri fatto come si deve, diciamo che è una grande e bella rivincita per noi Grazie, complimenti anche a Francesco Azzore, appuntamento a tutti. vincitore di gara 1 del Predators Challenge, Ban Machado Perez! gara ragazzi, partito ottavo, sono arrivato terzo ma mh, ci sono stati vari casini, safety car, sorpassi, botte, c'è stato di tutto e di più però è stata una gara fantastica. Adesso testa bassa e in vista di gara 2 di domani dobbiamo soltanto fare dei piccoli accorgimenti che adesso che siamo rientrati da gara 1 abbiamo visto che la pressione della benzina, che praticamente si era rotto il regolatore di pressione di benzina era uh, da 3.4 che l'avevamo lasciato, 3.2, prima di uscire adesso era da ad 1.8 bar, e che è una pressione inaccettabile, infatti la macchina non andava nulla. Adesso ragazzi non resta altro che vedervi il video di gara 2 e partirò terzo, quindi chissà, speriamo bene e ci vediamo domani.